Wow. Uh. Uh. Ciao a tutti e benvenuti quest'oggi in questo nuovo video. Allora quest'oggi vi farò vedere praticamente i miei preferiti del mese Perché quest'oggi, cioè questo mese ho acquistato, scusate i capelli Ho acquistato tantissime cose e sono veramente tatticissime tutte quante. quanti E tipo della mia canzone preferita che ne ho ascoltate veramente tantissime di canzoni E poi ehm, i miei trucchi preferiti che sono mm, ancora più tattici quelli Poi c'è, cioè, scusate ma sono un po' imbarazzata a fare questi video e poi e anche i capelli scusate ma mi sono appena svegliata E allora partiamo subito dalla canzone preferita del mese che è The di Justin Bieber Cioè non è di Justin Bieber ma di Ehm um, Vabbè di Justin Bieber però di Luis Fonti E partiamo subito con la canzone Come and in my direction Ehi, yeah. um, questa qui è la mia canzone preferita del mese, perché appunto perché questa canzone mi trasmette veramente parecchia mh, energia Soprattutto estiva Oddio questi capelli sono veramente orrendi eh? Tantissima beh. E praticamente eh, mi trasmette veramente tantissima energia questa canzone Perché ogni volta che l'ascolto mi viene tantissima volta da eh, ah, Scusate sono molto emozionata Poi eh, mi sono preso dei pennelli per, per il trucco Per trucco a forma di unicorno Che sono tante. E poi questi qua dopo vi farò anche vedere il video di come si usano perfettamente Allora vedete qui hanno la punta ad unicorno Cioè sono tattici raga Che poi c'è stato quello più Cazzo C'è stato questo qua che è più grande Infatti vedete è grande quanto ehm, Per la cipria Questo qua è per la cipria che fa un pochetto più veloce Poi se voglio essere proprio ancora più tattica c'è sta quello più piccoletto Per i minimi dettagli l'occhietto, questo lo metti sull'occhietto è ancora più tattico, poi vabbè ci sta questo qua che è un po' piatto, che <ride> l'illuminante, questo è l'illuminante, <ride> questo è l'illuminante che, cioè ti illumina un po' qua o zigometto, ed è veramente tattico, poi da abbinare un po' con l'effetto un po' fantasia, un po' brillantino. C'è questo Abbiamo oh, Questo gloss Della Nishika Gloss Poi mi sono comprato Mi sono comprata Questo gloss Della Nishika Gloss HD Ed è extra white Però un po' Vedete Cioè è rosa Però un po' Un po' fantasioso Infatti vedete È un po' rosicchio eh. Questo qua è il numero 01 color Extra white Mi raccomando Per chi fosse interessata Abbiamo questa matita Della True Color Glimmer Stick, Eyeliner Eyeliner Emerald Non so Vedete È un po' un colore esterno stranino, Cioè, vedete, cioè, è un po', un po' come dire Vedete, è un colore un pochetto stranino Cioè, un pochetto blu Mezzo blu, mezzo verde È un pochetto verdicchio, come i miei capelli, vedete? Allora, poi abbiamo un, um, un Astra, La marca è astra È un matitone all over Quindi dappertutto ti passa Jumbo glitter È molto carino È una matita Vedete qui un pochetto grigio Argento con un po' qualcosa di glitter ed è spettacolare, ve lo consiglio. Poi passiamo con il mascara, questo qua è un po' vecchietto, però è sempre bello. L'ho comprato ultimamente dalla Kiko, è il Super Color Mascara numero 02, blu. è tatticissimo, questo qua guardate quanto è tattico, eh? è più che tattico. Ve lo consiglio veramente, è abbinato sempre a quello super tatticissimo. Poi abbiamo un, un rim London eh, rosso Apocalypse. Perché apocalittico? È rosso comunque. Poi abbiamo questo mh, rossetto della Kiko. Vedete che c'è pure il cuoricino, che è carino. E della Kiko, che è il numero, eh, non lo so, perché 01. E vedete dentro è tutto rossetto, bellissimo. Poi, qua, questo qua è il rossetto. Vedete? Eh, eh. Ed è fatticissimo. È molto rosso, un pochetto. Veramente tattico al massimo, ragazze E io ve lo consiglio particolarmente. Perché sì, Poi abbiamo questo profumo della body splash È eh, 10 m del, eh, Si chiama body splash tropical peach, quindi proprio tropicale. E io mmm è molto. Come, come si può definire? Pescoso, molto pescoso, un pochetto bagno schiuma Poi il pezzo forte abbiamo le scarpe del mese Che sono queste scarpe che sono di fiori e spine. Guardate sono col tacchetto, sono tatticissime. Però eh, molti dicono che imito Dread, però imito Chiara di Quarto, quindi vi sbagliate terribilmente. Il prossimo video sarà sul make-up, mi raccomando che quello sarà tattico. E niente ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, se è così lasciate un bel mi piace, perché mm, mi piace e mi fanno... Llelele. Poi i commenti tanto ne leggo, e poi, cioè li leggo però poi ve insulto, cioè se voi mi insultate io prendo un ve insulto pure io. Mi raccomando, prossimo video sul canale, quello del make-up, mi raccomando. Ciao!